Il primo punto che volevo sottolineare è la capacità di, di acquistare il ruolo di programmazione strategica della città metropolitana Questo per vari motivi. primo luogo perché è uno dei fondamenti della riforma e del ruolo che è stato disegnato dal legislatore nazionale della città metropolitana e anche perché questo consente, nell'interlocuzione con sindaci della città metropolitana, di poter... Eh, capo che sono gli obiettivi di sviluppo di cui abbiamo necessità. È molto importante quindi avere un dialogo costante. sul nostro territorio e fare in modo che si possa eh, anche completare tutti quelli che sono gli strumenti urbanistici che oggi sono in campo e in molti comuni riguarda poi anche il piano urbanistico diciamo, della popolazione che richiedono diciamo, un aggiornamento questo questo sicuramente La transizione digitale e la transizione ecologica sono due assi importanti per il Per quanto riguarda la transizione digitale, c'è certo uno dei punti cardi nell'agenda digitale, cioè noi dobbiamo essere in grado di, di, digitalizzare, di, di digitalizzare tutti i servizi della nostra amministrazione, non solo rivolti ai cittadini ma anche rivolti alle imprese. Questo è uno strumento di trasparenza, di efficientamento, di sfruttare le risorse. Che arrivano, che arrivano in, questa, in questa fase anche dal web, che significa l'immigrazione sul cloud di tutte le nostre banche dati, accesso da parte dei cittadini rispetto a quelle che sono le risorse e la gestione dei servizi integrati, sicurezza di quindi sicurezza informatica, quindi, questo è un tema di, in cui innovazione e semplificazione si sposano, quindi, accessibilità e trasparenza. Questo è un aspetto. Abbiamo poi un tema molto importante che è quello del, del, del turismo e delle attività culturali, eh, ovviamente noi abbiamo un'area urbana che ha il vantaggio di avere grandi attività culturali che non sono solamente concentrati nella città di Napoli, nella zona costiera, ma sono anche nelle aree terme e, e su questo noi dobbiamo fare un, diciamo, un investimento importante dati che ho ricevuto ieri degli arrivi eh, all'aeroporto di Napoli nel solo mese di aprile eh, e noi abbiamo un milione di, di, di viaggiatori in un mese, che è superiore al dato che avevamo nel 2019, prima della, della pandemia, sempre che c'è stata una spesa enorme del turismo, che ovviamente si diversa sulla città di Napoli, sulla, sulle isole importante, quindi ci va fatto un piano di valorizzazione rispetto alle isole. Sulla penisola eh, sorrentina abbiamo tutto il, il tema dell'area culturale, archeologica, diciamo del litorale che parte da Napoli che è arrivato fino a Castellammare e poi abbiamo un tema importantissimo della valorizzazione del litorale novizio che rappresenta una potenzialità ancora ad esprimere, su cui veramente si può fare tantissimo. E poi e abbiamo un grande bacino delle arrivi. Interne che oggi non sono ancora valorizzate in maniera significativa dal punto di vista turistico, soprattutto per il turismo esterno, cioè il turismo estero, però che hanno grandi potenzialità, alcune già parzialmente eh, considerate. Pensiamo al Faito, pensiamo ad altre realtà, però noi abbiamo tante aree interne molto interessanti che possono essere valorizzate. E per far questo, chiaramente, abbiamo una necessità una mobilità che sia una mobilità veramente efficace e, e nella posizione dopo, di un'azione di mobilità sostenibile che riguarda l'area la metropolitana, eh, avere una pianificazione significativa di nuovi assi di trasporto è fondamentale. Il grande problema che abbiamo cioè abbiamo alcune aree che sono oggi non hanno mobilità su ferro né e neanche mobilità leggera, sarà una proposta che io sostengo fortemente dell'AS della linea grandiaria sulla zona di Ame Nord che è uno dei temi prioritari che dobbiamo mettere in campo perché dobbiamo garantire un'accessibilità rispetto a tutti quelli che sono gli altri, dell'asse metropolitano della città da tutte le zone. E ovviamente oggi abbiamo un deficit sulla linea Nord molto importante, un deficit sulla zona coschiera, poliziana, abbiamo altre difficoltà ma anche in questo momento c'è la possibilità di avere risorse per far divartire una serie di investimenti importanti sulla connessione della vita. E poi l'altra grande sfida, oltre alla transizione digitale, è la transizione ecologica. Salvaguardare l'ambiente rappresenta per noi una risorsa fondamentale per vari motivi. Ci serve per il nostro turismo, pensiamo alla risorsa madre, alla risorsa ambientale, alla risorsa verde, e ci serve per la salute dei cittadini della terra dei fuochi, il problema del perfezionamento del ciclo dei rifiuti, del miglioramento del ciclo dei rifiuti, della che significa anche riduzione dei costi, ma anche salvaguardo della salute. O so, non, non so, non non neanche lo Stato, non so neanche lo Stato Grazie a specialmente in questa fase storica in cui l'Italia si trova adesso, dal post-pandemia, anche dalla guerra che attualmente sta in Ucraina con la Russia, questo è il momento storico in cui noi oggi possiamo insegnare il nostro territorio, tutti così fondi che siamo in Salone. Questo momento storico, caro Sindaco, già è accaduto qualche giorno fa. Io sono benissimo quello che lei ha fatto con il Ministero rispetto agli anni di perché noi siamo stati la città metropolitana più criticata d'Italia durante per questo periodo. Siamo stati criticati perché non era condivisibile la scelta che lei ha sostituito e che noi abbiamo condiviso, cioè partire dal basso. Quindi partire dai territori significa dare la possibilità alle amministrazioni locali di capire quali sono le reali problematiche di metterci tutti quanti insieme affinché tutti quanti insieme i comuni potessero presentare il progetto inizia, di iniziativa della città del Volo 2020, la sua su e possiamo avere il nostro di finanziamento. L'unica soluzione è un finanziamento di 350 milioni di interessi della città di tutti i territori della città del Volo però ogni giorno per dieci anni, era maggio 2012, e da dieci anni non mi è mai capitato che un sindaco, un presidente della provincia o altri, facesse un predo di con gli amministratori locali per dire questo è tutto che voi potete fare nel vostro territorio. Abbiamo sempre lavorato e cercato di intercettare durante questi anni di finanziamento, chi non teneva un po' nascosto, chi riusciva a dare sempre all'ultimo momento, ecco stata questa fase di collaborazione che onestamente sono piaciuto ma veramente soddisfatto perché in, in, solo questa è la fase di inizio di questo lavoro. Abbiamo parlato di tutela del territorio, abbiamo parlato della transizione ecologica, dei trasporti, caro signore, è parlato anche dell'area nord, dove effettivamente ha delle pubblicità enormi rispetto alla questione di fare il tutto questo ha bisogno di che cosa, anche per arrivare a tutti i subiettivi, anche di personale di questo ente, questo personale che deve essere valorizzato partendo da chi attualmente ci sta in questa ente e poi con un programma di costruzione che è un momento storico particolare, se non ci sta chi lavora per chi noi e tutti i comuni, ma realmente di perdere questi tipi di risorse. Lei ha parlato del sindaco perché significa che cosa fa il è parlato questa è un'altra cosa importante che noi possiamo portare ai territori. quale consiglio di esauritare significa lavorare territori, significa intercettare insieme tutti i modi di sindaci che fanno parte dei responsabili di istituzione locale a capire le condizioni di attività di questi finanziamenti anche questo, caro sindaco la sua proposta significa che cosa abbiamo lei riesce a intercettare i bisogni di intero territorio, il bisogno di palestina. Quindi la mia luce è la riduzione che lei non in me, che ripeto, anche all'interno del Consiglio, perché anche il Consiglio avrai assoluto chiave, le scende delicate, ci sarà un modo di confronto costante con tutti quanti affinché tutto il Consiglio sia partecipato a tutte le scelte programmatiche di questa amministrazione provenzi. Grazie a te. Giuseppe Tito, consigliere comunale del gruppo progressista e riformista In primis, come gruppo progressista e riformista volevamo ringraziare il sindaco, non solo per la nomina, non si è recepito, come vice sindaco ma anche per tenere le debite attribuite e sicuramente lavoreremo e collaboreremo con lei negli obiettivi del programma di mandato che ha presentato. Mi permetto di fare alcune valutazioni a volte quando si legge un programma di mandato per i consiglieri qualche modo anche può sembrare il libro dei sogni, ma lei ha una capacità di racchiudere nella sua, nella sua programmazione un filo oggi un mosaico ma soprattutto che tenga un'unica i 92 comuni della città metropolitana. Lei ha parlato di tutto, delle scuole, delle strade. Mi ha colpito il suo programma elettorale, la valorizzazione dei siti proprietari della città metropolitana, siti di valore storico, culturale, di grande libera. Parlare dei temi del turismo, della cultura è un'apertura fondamentale perché potrebbero orientare le attività proprietari della città metropolitana, però lei ha dato una costruzione di un percorso, scuole, strade, obiettivi. Difesa delle coste, turismo. Vedete, si raggiude quando noi ci affermiamo sulle strade, sulle coste, sul mare, raggiunge una parola, in campo, nearcita tutta. In questo mese sono arrivate dall'aeroporto di Napoli un milione di presenze. Tutti quanti noi auspichiamo la ripresa post pandemia. Le saghe, io vengo dalla provincia sorrentina, quindi noi viviamo di turismo. Ma l'azione importante che lei ha messo in campo è un'idea di un ragionamento di coinvolgere la città di Napoli con gli altri per garantire una visione turistica territoriale perché io non posso pensare solo alla pensione superiore ma bisogna pensare a Pompei, a Del bisogna pensare a Napoli, bisogna pensare alle isole e rappresentano. Perché tutto questo è il compito che i miei consiglieri le comunità abbiamo. Io non faccio il sindaco del comunità, ma faccio il consigliere del comunità e cerco di dare il contributo per un contributo che non ha comunità che rappresenta. E quindi io sono ben felice e onorato di poter collaborare con lei perché la sua prima vera grande azione sarà il piano di lelocite dell'ultima pagina della sua relazione, l'obiettivo di 351 milioni. Come diceva Cirillo siamo stati fortemente criticati, ma lei ha dato una visione sopraccomata, c'è anche diciamo, la città, sopra quel progetto. Ricordo a, a me stesso e ai capi che domani c'è un collegamento per il nuovo bando di lavoro cioè c'è un nuovo apertura per i comuni e siamo sicuri che anche questa, questo bando, questa opportunità che è la rete, e ai comuni, possa portare risorse fondamentali. Allora, Sindaco, io con il gruppo. I miei colleghi condividiamo le cose La ringrazio personalmente per la fiducia accordata per, per quanto riguarda le telecomposte e i costumi di risorse sanate, e molte frazioni. Con lei, che sono ben contento di poter collaborare con lei perché nel suo mandato si parla molto di questo: la salvaguardia delle cose e la risorsa male, obiettivi che poi si raggiungono in bilancio. Grazie Dio. Buongiorno a tutti. Io al nome del gruppo Napoli-Metropolitano ringrazio il al sindaco per le tele che ci ha dato il gruppo delle importanti. Cercheremo di dare il massimo, iniziando da me, dopo la che sono a disposizione eh? e mi fa piacere che in questo breve periodo sono riuscito ad avere un buon rapporto Per far ricadere questi fondi sui comuni, e molto spesso c'è la necessità di avere delle figure qualificate per fare in modo che questi fondi poi arrivino sui territori. Io sono presente del Consiglio Comunale, ci sono molti sindaci e consiglieri, ma sappiamo che è un sentire comune questo qui: c'è la necessità viva di avere questo tipo. Sindaco, ci attesteremo poi a quello che sarà, penso, nei prossimi mesi, la declinazione poi di carattere economico-finanziario, no? Quindi, una volta che abbiamo capito dove andiamo in termini economici, cioè in termini politici, e stabilito poi la, il dimensionamento dei fondamentali per la, la realizzazione, c'è l'aspetto legato ecco, a come definire questo nel, nel documento unico di programmazione, io direi che da subito dobbiamo iniziare a ragionare in questa, in questa direzione insieme con tutti i gruppi e di minoranza e di maggioranza proprio per fare in modo che quelle risorse vengano utilizzate da subito cercando di ribaltare quel concetto che sappiamo, un po' sui territori, no? di solito noi li portiamo all'interno della nostra regione, ma un po' in merito, diciamo che c'è un po' di sostanza, che alla fine si cerca di fare tutto quanto verso la fine del mandato, no? perché Uh, perché c'è un ritorno di carattere elettorale e noi diciamo che nella città metropolitana siamo liberi un poco da questa, da questa dinamica. Si colpita da, dalle riforme che ci sono state, però allo stesso tempo possiamo dire che siamo un po' liberi da questa dinamica. Allora io vorrei favorire all'interno anche la dinamica della reazione del gruppo che andremo uh, a formare, un investimento immediato, diretto subito nei primi anni di di uh, vita di questa consigliatura perché se riusciamo a programmare bene oggi questo dimensionamento allora faremo in modo che anche quei piccoli 125 milioni di avanzo che ci sono al bilancio precedente e quello che sarà poi praticamente il risultato che otterremo con il lavoro che andremo a, uh, a svolgere troverà sicuramente una ricorda posizione. Ecco, quindi io la ringrazio ancora di questo indirizzo che ci ha dato per il mio programmatico va nella direzione appunto di accogliere questo che lei ci ha eh, proposto. Eh, faccio un buon saluto a tutti eh, i delegati, eh, al vice sindaco, ci dico complimenti e di un, eh, sono frazionato in un lavoro così perché la sua so delega anche di contatto con il Consiglio metterà in di, di, eh, di fare in modo che ci sarà un lavoro definito a tutti i nostri anni e quindi auguri, buon paluto e buon lavoro a tutti. Grazie. grazie, grazie adesso c'è lì Io voglio fare solo un piccolo commento noi stiamo parlando molto delle risorse che abbiamo e che avremo, e siamo tutti contenti però parliamo anche delle risorse che abbiamo avuto e non abbiamo speso ah, nel sì. senso che adesso è difficile farà una ricognizione di tutti i progetti che sono diciamo in corso fermi, utilissimi per le varie delle che in maniera tale che un obiettivo che noi dobbiamo avere è quello di mettere in moto tutto quello che c'è, non sappiamo che fine ha fatto, che se mettere in qualche valuta del, del lavoro, un po' in provincia, un po' nei comuni, un po' dalla sovrintendenza, un po' da qualche parte, perché dentro a queste valute ci saranno 20.000 di più, quindi dobbiamo andare un po' a recuperare, perché questo è, è molto importante, perché significa rimettere in moto tutta una serie di risorse le strade, ci sono risorse molto importanti anche sul tema delle, delle coste, già... cioè, adesso tutto quello che è già stato messo dobbiamo farlo, farlo camminare perché questo è molto importante, perché è la prima cosa che quei cittadini, le comunità, eh, le comunità vedono, poi ne distribuiremo anche con la disposizione che fatto così, viene fatta anche una distribuzione, cioè una, una un'analisi sui territori, in maniera vedete non i territori, tutti quelli che sono per i progetti, si parla di compianiato, vediamo che la compianiato è casa molto dura, questi i progetti che stanno in campo, così vengono sbloccati, che solo fare questo è il risultato straordinario, perché significa che noi mettiamo in moto tutta una serie di questioni, che poi c'è una ricaduta per i cittadini e una ricaduta politica per, per, per le comunità, che la gente vede finalmente. Sindaco? Si sente? Infatti l'intervento in coda del sindaco anticipato una parte di quello che io volevo dire. Parlate di linee programmatiche, a sei mesi, più o meno, in corso d'opera, con degli atti che successivamente sono stati praticamente già, su cui si deve scrivere, praticamente di discutere il dossier comunale come diceva il collega Cioffi è proprio un altro donuto, quello che purtroppo all'inizio inizio delle è che la teoria si passa subito che lo vediamo già nella popolazione di oggi, lo vediamo già nelle parole del sì, siglo, attenzione però ci stanno i desigli, ci stanno i comuni, ci stanno praticamente fondi senza progetti, ci sta tutto questo, quindi io l'entusiasmo, che chiaramente non non mi fa quindi meno di dare un a tutti coloro che hanno avuto la legge da parte del sindaco, quindi è proprio un buon lupo non sarei tanto entusiasmato però di quello che praticamente è il lavoro che, eh, ripeto, all'origine non sembra assolutamente facile. Centralità del Consiglio Metropolitano che però sulle linee programmatiche che già domani non saranno più linee ma saranno già da, da domani, da ieri già sono diseguzioni di linee. E eh, poi abbiamo 17 leere e poi abbiamo detto che c'erano eh, da parte delle linee programmatiche fuori dalle linee programmatiche dove si dice le commissioni consigliari perché questo si sposa giustamente con il lavoro che il sindaco vuole dare ai comuni ma io direi di fornire a questo Consiglio Metropolitano a questo punto, passando oltre le linee programmatiche, un modello organizzativo. Perché il modello organizzativo non c'è chiaro. Cioè, non ci sono ancora le commissioni consigliate domani mattina il sottoscritto deve andare da un consigliere delegato, se non ci andrà, dovrà discutere in che modo, con quale caratteristica con quale centralità, con quali risorse, prescindere da chi fa il sindaco o di fa il presidente del consiglio o da chi fa il consiglio comunale, perché credo che il consiglio comunale sia un amministratore e quindi se siamo amministratori dobbiamo decidere le responsabilità e se praticamente si dice che non c'è maggioranza e non c'è minoranza, però si vede che c'è una maggioranza e una minoranza, perché è un atto dovuto anche questo, stabilire chi fa cosa e perché cosa lo fa. Quindi il mio intervento è di passare oltre le linee programmatiche perché diciamo teoria quando stiamo già lavorando già lo stiamo sudando praticamente per arrivare agli obiettivi. Si parla di loop, si parla di anticipo del loop, si parla di divisione delle partecipazioni che praticamente nelle linee programmatiche non potevano esserci. Ma sicuramente sulle partecipazioni bisogna rinunciare in questo Consiglio di Solidarietà. Perché da dieci anni, faccio un esempio e chiudo per dare l'idea di quello che mi sente di quello che voglio dire si parla di coesioni tra i comuni e ci sta l'agenzia romana che è composta da 18 comuni e si vuole dismettere. Si vuole uscire con questa partecipazione della città metropolitana, lo leggo nel, nelle varie divisioni delle partecipazioni. Credo che il 2020, la pandemia, le risorse del PNRR, il metodo organizzativo di arrivare alle conclusioni rispetto alle linee programmatiche, possa essere anche, rivedere un attimo, quelli che possono essere gli strumenti. Quindi credo che sia opportuno, al di là dei miei nomi e del, del bocca al lupo che io faccio a tutti i delegati, arrivare con un modello organizzativo, perché altrimenti siamo smarriti in uh, cose che praticamente poi non, praticamente non hanno un risultato. No, io ho parto un po' da, proprio dalla considerazione del consigliere Coscerino, che io condivido, cioè dell'idea che noi dobbiamo avere un modello di funzionamento. Io ho parto da, insomma, da questa considerazione, che ho dato l'inizio politico le commissioni, voglio che le commissioni ci siano, mi aspetto che questo modello organizzativo venga proposto dal Consiglio, perché diciamo, è un rapporto istituzionale che è così è corretto che, che sia, quindi io invito, anche il RIU, ovviamente, ovviamente il supporto del, del Vice Sindaco, di immaginare un modello organizzativo, io già l'ho detto, io voglio, voglio, voglio, voglio insomma, mi auspicio, si costituiscono, ci siano istruttori, perché questo ci semplifica anche il lavoro nel, nell'ambito del Consiglio del metropolitano e cioè ci sia quindi un'attività un che un per percorso come normalmente deve, mi aspetto che in tempi molto rapidi questa proposta di poi chiaramente io, insieme, un confronto, mi fa piacere. Possibile che questo... si possa procedere. Ovviamente, alcune delle cose che sono in queste linee programmatiche derivano anche ad esempio, il caso dell'agenzia, non da regolare, derivano da quello che è il piano che è già stato fatto e quello che è un piano che veramente può essere rivisto in base a un'idea che dobbiamo un po' condividere insieme, va fatto un percorso, le cose vanno costruite rispetto a una visione è una condivisione di interessi. C'è il consigliere Scilpa, Vincenzo. Il ruolo strategico della città importante stessa. Quindi queste sono parole importanti, parole che però ti fanno anche riflettere perché credo che di acquistare il ruolo strategico lei sarà un impulso forte a, questa, a questo consesso, a questa città, a questo Consiglio. Perché evidentemente, credo, prima, prima questo non c'è quindi queste parole vanno nella direzione di uh, guardare con interesse a quando lei stamattina, questo oggi, c'è. Perché credo che ha toccato tutti gli argomenti che uh, si potevano toccare, estremamente importanti per la città metropolitana, dal patrimonio alla cultura, ma soprattutto mi soffermerò sul turismo, perché io credo che la città metropolitana l'ex provincia di Napoli, viva di questo elemento importante del turismo. Il turismo, come lei ha affermato poco fa, negli ultimi giorni ha dato dei numeri importanti, lo vediamo noi che viviamo la città quotidianamente, la presenza dei turisti, e quindi io credo che questo punto, caro, caro Sindaco, vada valorizzato e vada tenuto in sia per noi cittadini napoletani, soprattutto per la provincia, per tanti sindaci che sono presenti qui in questo. Per quanto riguarda le idee che le è assegnate, io non entro nel merito, credo che ogni, ogni rappresentante, ogni consigliere qui è stato assegnato a lei, possa affoggere il miglior modo possibile il mandato che lei ha. Sicuramente noi siamo qui e abbiamo apprezzato, almeno io, penso anche dopo il capogruppo Reniza potrà intervenire, interverrà sicuramente, apprezzato il suo ragionamento finale quando lei ha dato un'apertura nei confronti dell'intero Consiglio di Quindi questo è un momento di apprezzamento da parte mia, da parte di tutte le minoranze questa mattina, perché ascoltare lei di i consiglieri di, di, di maggioranza e non escludere dal ragionamento politico che riguarda anche la minoranza, io credo che non può essere un momento di, di, di considerazione e di attrezzamento all'attività, quindi questa cosa ci lascia intendere, lascia capire come comunque è venuta fuori anche in questi giorni di guardare ad ampio e cioè non giudersi a toccarsi su delle posizioni penso che penso non ne vada ancora la prima perché credo che l'interesse, come diceva lei, della città di Comunità è presente in ognuno di noi quindi non c'è motivo di andarsi a giudere. naturalmente c'è una, una maggioranza ma sicuramente ci sarà una minoranza che deciderà e cercherà di portare proposte anche di un certo rilievo alla, alla presidenza, alla, alla, sua, alla sua... Quindi, sindaco, io lascio veramente per, con, con, con, con poche battute questo mio intervento, sperando veramente che si possa lavorare tutti in interesse comune, cercando veramente poi di essere proprio e dare un segnale diverso alla, alla città neapolitana. Consigliere, grazie. Sì, grazie, buongiorno a tutti, buongiorno sindaco, buongiorno colleghi consiglieri, uffici, pubblico. Io innanzitutto volevo complimentarmi con il, con il sindaco Manfredi perché stamattina in questo consenso ci ha arrivato a distribuito le. Non era semplice Sindaco, sì, per quello che abbiamo letto sui giornali che accade al Comunicato, le tante difficoltà che lei ha sul, sui ruoli delle del municipalità stamattina noi avevamo parlato, invece ah, registro con favore la sua capacità di in intervento decisionale e lei. al di là della suddivisione, 17 enti, 17 consiglieri, per me si più che chi non comunque doni importanti, caudiosi sul primo ovviamente, quindi c'è nella sua scelta gli ha assegnato trasporti strade a della scorsa, è una scelta eccezionale, quello che più difficilmente riesce ad arrivare con tanto sacrificio. La selezione morte a essere e dareci da anche qualcosa a voi perché penso che ci spetterà qualcosa da non credo del vincere perché, perché così non iniziamo, iniziamo male carissimo sindaco io la saluto e iniziamo il consiglio per perché adesso eh, abbiamo fatto un po' di linee programmatiche faccio una adesso, un augurio soprattutto a lei che ha un compito da gestire questo consiglio per perché oggi è molto molto oneroso non funzionare ciò che ha perché noi dobbiamo essere messi a corrente tutti i giorni di quello che succede soprattutto uh, anche con i dirigenti con, con tutto il gruppo di della città di Toledo e spero che nessun dirigente fa o è quando ha qualcuno della violenza che si va bene, grazie Sindaco a, a dicembre, e eh, diciamo sono stati naturalmente svolti tutti gli avvenimenti connessi con e conseguenti nella via di comunicazione della Corte dei Conti al NEF di questi, um, di questi piani. Uh, e uh, Nel frattempo, però, come a voi tutti noto, uh, la situazione della nostra controllata dell CTP ha subito un'evoluzione una accelerazione a partire dalla fine del di, da, da dicembre 2021 fino all'esito con la dichiarazione di fallimento eh, nell'ante sentenza del Tribunale di Napoli. Eh, a dicembre la situazione di Cipi era quella in un'attesa uh, diciamo, di uh, essere, amm essere ammessa ad un concordato preventivo, poi diciamo, uh, è questione questione anche in caduta perché sarà diciamo, salita non più procedibile, il cioè, diciamo, leader del concordato soltanto 13 mesi che il 13% si è intervenuti all'esito del fallimento quindi lo scenario per quanto riguarda il CDP è cambiato rapidamente in un giro di tre mesi e eh, proprio il, mentre nel, nel, nell'intervallo elettorale ah, intercorso dalla preparazione della alla parte del sindaco e quella che oggi è una delle lavorazioni di gara del consiglio di oggi ecco che si sono resi necessari tutti questi emendamenti Grazie. Se dopo quattro mesi abbiamo la stessa relazione, significa che è stata lavorato con superficialità, che poteva essere fatta una modifica in funzione anche appunto, degli eventi. Oggi siamo venuti in consiglio della Comitato con l'integrazione. Attenzione, dobbiamo togliere questo pezzo. Ma credo che sia un auspicio, il mio voto contrario, non è contrario perché non so che ci sia di di me è perché dubita rispetto alla uh, consistenza tecnica e della relazione, che è una relazione dovuta per legge ovviamente. Avrò, avrò anche il sospetto che magari qualche altra cosa possa succedere, che la relazione ha produttore di una cosa però ricordiamoci che in questo periodo di tempo il parte della pace e la metropolitana perché il giusto, ricordare che si ascolta hanno avuto un'interruzione affinché ah, si salvava la salvaguardia di dipendenti che è un patrimonio importante qualsiasi azienda che ha un patrimonio troppo importante Prendiamo con grande piacere da ieri sono iniziate le borse si è rimesse in moto grazie a un lavoro tra città e profondità e il regione. Non ci dimentichiamo, noi abbiamo fatto una delibera, abbiamo approvato per dare velocità e l'esecuzione della cosa. Questo è un dato che bisogna portare l'attenzione di tutti, non dobbiamo dimenticare. Anche perché su scelte no. dolorose l'azione che noi abbiamo messo in campo di domenica ha dato garanzia per futuro a tutte quelle persone che lavorano in intervento della Cittipi. Grazie. Io ringrazio il consigliere Tito, perché visto so che il consigliere F, la questione della Cittipi, e allora una prima considerazione, nel senso che... E che, il, e che aveva presentato un piano di diciamo, un concordato eh, che prevedeva un impegno da parte della regione, della provincia, di questo consiglio di oltre 50 milioni tra ricapitalizzazione e eh, aggiornamento del, del tariffario con... che ci sono anche interventi cioè. sì, sindaco grazie 20, passiamo alla prima dell'emendamento, contrari, astenuti. Scegliere il microbilancio, il conto del fatto che da circa 7 anni l'amministrazione è in campo la sequenza, bellezza, di assicurazione, giusta sta andando della direzione sinergica di flessibilizzare di velocizzare i procedimenti eh, esistenti attraverso la regolamentazione in modo tale da rinforzare quella discrezionalità di a cui il consigliere non faceva correttamente riferimento, in un ambito regolamentare molto più controllato e verificabile. Velocizzare i procedimenti in corso la di concessione assistita senza rimandare sempre sulla nostra volontà, che anche un periodo molto più importante, che tra l'altro anche un'elevata percentuale di successi, ma potenziosi di una proposta. e conseguentemente poi decisato la parte cui il sindaco, diciamo, vado già in del raggio, sia ma che della limitazione delle franchigie, che in questo caso abbiamo a pagare le loro sostanzialmente che poi essere sicura che nel contempo si veda. Poi abbiamo l'assicurazione con il pagamento dei costi in termini di spese legali, di interessi pratici, di quando in alcuni casi, anche se sono le operazioni umanitarie, di come si fa l'economia, di compressione di spesa. della numero di la ringrazio